abbiamo letto due storie abbiamo fatto di tutto e tu cosa fai? sei nascosta qui da ore nella cabina armadio e ti sei messa a guardare l'iPad Vanessa c'è? vai a giocare con me? No Anastasia, sto giocando a Roblox Vado a dirlo alla mamma se vuole giocare Mamma Mamma Ah sì amore Vuoi giocare con me? Amore non posso, sto facendo un post su Youtube Scusami Ma non è Zuffo Nessuno non vuole giocare con me Uffa. Pensano tutti da te con tu sei penso io Vanessa sedete qua vicino alla mamma perché? perché li volevo parlare ok allora mamma e Vanessa ha detto in poi non potete più usare il po c per 24 ore Ore? nessun dispositivo no io, io non ce la faccio Anastasia per me è impossibile esatto mi dimentico quattro ore senza prendere il cellulare Essa, non possiamo rifiutare c'è una sfida in corso anche perché chi perde gli deve dare 100 euro capito? e esatto. per accettare la sfida dobbiamo cercare di resistere sarà difficilissimo ma ce la possiamo fare ok? ce la puoi fare? iniziamo la sfida allora mamma oggi sì, mettiamo tutti i cellulari tutti i tablet uffa ok ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. dobbiamo spegnere anche il computer Adesso abbiamo ritirato tutto Che cosa facciamo? Giochiamo a nascondino Giochiamo a nascondino? Va bene Dobbiamo oh. passare le nostre 24 ore Senza dispositivi eh. Dobbiamo inventarci qualcosa Dai allora ci nascondiamo? Sì ma chi conta? Tu Ok 1 2 3 Amore no aspetta un attimo è che è importantissimo perché io stavo scrivendo un post su youtube dovevo per forza finirlo per i nostri iscritti Anastasia ti prego non ti arrabbiare mm, eh beh, no, no, Guarda è ancora spento no, non l'avevo no, neanche no, acceso ancora E' pesta la rapida Ma... mi piace No Anastasia non ho perso la sfida ho solo sbagliato un attimino però adesso lo ritiro lo ritiro subito va bene me la dai un'altra possibilità amore Va bene però devi di, di tirare il cellulare Guarda te lo do a te tieni Abbiamo letto già due storie Sono passate dieci ore da quando abbiamo iniziato la sfida E non so dov'è tua sorella eh, andiamo a cercarla? Va bene Dov'è che è andata Vanessa? Noi abbiamo letto tante storie ah. Cosa stai facendo? Abbiamo letto due storie Abbiamo fatto di tutto e tu cosa fai? Sei nascosta qui da ore nella cabina armadio e ti sei messa a guardare l'iPad. Anastasia, cosa succede adesso? In questo caso, cosa succede? Che Vanessa? Ha eh? aperto la pizza. E? non ha perso la sfida però anche lei come me ha sbagliato e quindi siamo 1 a uno, Vanessa quindi Anastasia io e Vanessa siamo 1 a 1 adesso se una di noi due sbaglierà ti dovrà dare 100 euro ok? Sì. Ma... sicuramente sbaglierà Vanessa non perché li non li riesce li proprio li a li resistere ma letto lì ti la no però non sono me io invece sono stata bravissima ho giocato tutto il pomeriggio con Anastasia, abbiamo fatto di tutto non mi è sfiorata minimamente l'idea di dare un apparecchio elettronico, invece? quindi sono sicura sono sicura che la sfida io la vincerò e con i 100 euro mi comprerò tutto quello che voglio le caramelle, le sì. patatine e invece tu Vanessa dovrai dare 100 dei tuoi euro a tua sorella perderai la sfida guardala, guardala adesso quell'ipad lo vai a ritirare sì, immediatamente sì. Oh, finalmente mi sono liberata di Vanessa e Anastasia adesso mi posso guardare un bellissimo film da sola alla faccia di questa challenge sì. ah, c'è niente niente mi, sono, mi stavo rilassando sul divano Dietro. questo e niente questo è un telecomando no ma non è come pensi è eh, veramente io lo stavo solo prendendo perché mi sembrava di ricordare che avevate detto che non funzionava e allora volevo solo dedicare un po di questo tempo senza tecnologia mm, alla tv no, mamma mi ha detto basta tu hai detto mi devi dare 5 euro 100 euro. 100 euro volevo comprarmi il telefono nuovo va bene, va bene. Ho perso, va bene, vero? Non riesco a resistere a non usare un, un apparecchio elettronico. Quindi ho perso la challenge e ho finito 100 euro. Però tu li dividi con Vanessa, perché anche Vanessa è stata più brava di me, vero? Sì, mi ha detto che sono proprio bravissima. Grazie, amore. Purtroppo al giorno d'oggi siamo tutti attaccati ai dispositivi elettronici. Quindi questa challenge l'abbiamo fatta per dimostrare che senza è quasi impossibile vivere. E invece ci sono tante belle cosine che si possono fare anche senza, vero? Si può giocare, si può fare un bel disegno, Mami, si può leggere un libro. Mami, ti posso dire una cosa? cosa? Se non è che ti senti tu, che c'è la mia mamma. Amore, Vanessina, d'accordo che siamo tutti attaccati ai dispositivi elettronici e cos'è più bello secondo te guardare un telefono, giocare al computer giocare al computer o la eh. Eh. oppure magari leggere un bel libro fare un bel disegno Giustare avere 50 in euro mano. in mano perché la mamma ha perso la sfida Amici. Eh? se il video vi è piaciuto mettere canale e ti e lasciate un like a questo video e condividete il nostro video con i vostri amici, amici. ciao con, con le, le mani, mani tutte sporche mani.